Voglia di fare musica Sica. Ciao, come state? Non mi hanno messo in prigione, eh? no, assolutamente no Il panorama si capisce è che sono in mezzo alle montagne ancora in mezzo alla neve In realtà siamo oltre la metà di marzo E perché sono qui? Beh, perché non so se a voi è mai successo Ma quando vado in viaggio mi capita di imbattermi lungo la strada magari in luoghi che sono stati abbandonati e che però in realtà hanno anche una storia e così mi viene da fermare la macchina, scendere, entrare dentro e andare a vedere che cosa c'è più che altro se si capisce anche un po' la storia di quel luogo naturalmente entro sempre un po' titubante perché devo dirvi la verità oggi è ancora chiaro quindi si vede bene dentro ma sono entrata alle volte in posti che era già un po' buio E come si dice, mi cacavo sotto, si può dire, eh? vabbè, lo diciamo eh, Perché effettivamente non sai mai che cosa c'è dentro Però detto questo, eh, ci sono passata tante volte qua davanti E non mi sono mai fermata Ma oggi mi è venuto quel guizzo di dire Basta, adesso mi fermo e vado a vedere che cosa c'è dentro Comunque, una casa sicuramente interessante Niente, volevo provare ad aprire la finestra per far entrare un po' di aria, ma non ce n'è, non si apre. L'aria entra lo stesso. Dicevo, tante le scritte, tante le cose abbandonate e quindi anche tante camere che hanno sicuramente raccontato della storia. Bisogna sempre fare attenzione quando si entra in questi posti a che non caschi tutto niente dentro. Però, detto questo, faccio un giro all'interno e poi e vedo se trovo bagno in in alcuni posti c'è il pavimento, in altri non c'è proprio più niente forse vi lascio un bagno No, forse, forse era una cucina Questa è una, una canizina Non so Penso che le camere fossero su Al piano sopra allora, Poi qui c'è chi ha insomma, lasciato anche le proprie firme Di qua in realtà ecco il bagno era là sotto e di qua c'era la scala che andava sulle camere ma come potete vedere è rimasto solo più in mancorrente e qui la presa dove c'era la luce per accendere le, la luce nelle scale e nell'ingresso carino, interessante questo per dire anche cosa guardate qua c'era il catenaccio che serviva per chiudere praticamente la porta in questo modo dicevo eh, quindi mi viene da chiedervi se anche voi siete stati attratti da luoghi un pochettino lasciati eh, in disuso eh, ma eh, vi ha attratto anche scoprire la storia di questi luoghi. Quindi se ci siete mai entrati dentro dai raccontatemeli che in una delle prossime dirette del martedì mattina andremo a parlare anche di eh, luoghi abbandonati e chi lo sa magari insomma riusciamo a scoprire che abbiamo anche altre passioni in comune non solo la musica non solo i libri tra l'altro se guardate dalla finestra secondo me c'era anche un bel panorama perché insomma si vedeva praticamente subito la montagna potrebbe essere anche carino per molti utilizzarlo anche per shooting fotografici così, potrebbe essere un'idea, ecco il cappellino, va bene, va bene, adesso io me ne vado perché devo cercare anche qualche altra informazione, non so se la troverò, ma, no, ho sbagliato, ho sbagliato, devo uscire di là. Quindi già avevo messo anche il catenaccio, quindi logicamente si usciva di là. Quindi ci vediamo in uno dei prossimi martedì. Mi raccomando vi lascio la mia mail imhlib1-libero.it per scrivermi di luoghi disabitati eh, che però avete eh, così, eh, guardato, siete entrati a guardare e magari avete scoperto anche una storia particolare. E chissà, chissà dove io sto andando. Quindi insomma, tutto questo ve lo racconterò ancora anche nei prossimi giorni. E chi lo sa, lo dico piano, piano, se ci saranno stati dei fantasmi. Se magari ci sono ancora e mi stanno ascoltando. Da lì. Shhh, facciamo rumore. cuore. Vi aspetto. Chiocciola ¡Ciao!